Cosa fai amore? Mm? Dopo le notti insonni ecco che ci svegliamo un attimo La mia sveglia è questa qua Buongiorno cicetta Eccoci qua svegli mm? Ovviamente notate i miei capelli mm -hmm. Notate le occhiaie Mm, non si vedrebbe, che ho passato una nottata, <ride> è invece bella fresca si va in spiaggia. Alice check. si va in spiaggia. Check. Ciao, Anna. Anna, saluta. Ciao, come a lavorare? Vai a lavorare? Andiamo no, no, Amore no, no, no, no. Andiamo a lavorare sì. <ride> eh sì Perché lei non rinuncia mai Alla sua pappa Fanno schifo le alghe La vita dei papà Castello Fate un bel castello Fai il bagno amore oggi <ride> Cucinare oggi il menu <ride> prevede spaghetti al sugo di polpette, zucchine e basta, no, insalata di mare. E notate la mia bella pettinatura? Me l'ha fatta Alice. <ride> Comunque, queste sono le ferie migliori. Ciao, ciao Giorno della di ciao! Lavarmi, ciao. <ride> ha mangiato, direi. Piccolini sono in piscina col papà e io preparo. Adesso che si è svegliata la polpetta, si va di nuovo in spiaggia. Volevamo andare in spiaggia <ride> con questo vento! Mm, che bella la pettinatura! Ciao amore, ma quanto sei bella dopo la merenda! Notare il seggiolone nelle condizioni da buttare. Marita si è fatta la docina col papi. Ciao a tutti. E mia. Ma l'hai trovato? Cos'hai trovato? Vi assicuro che questo momento è molto più lungo di quanto vedete. Al pesce fritto E ancora latte, Arita Ti prepariamo per uscire Alice? Eh, Ti fai bella? Sì mamma Ci sì, può venire qua e non mangiare una perina Dopo la faccio Sì, sì. Cioè, Vabbè te la faccio riprendere no? allora, la prima che è un Aiutatemi diretto Mascherina Alice, hai la mascherina, perfetta, quella sì che ti protegge. L'incubo di ogni genitore. Come Ale? È buona davvero. E finalmente a nanna. Buonanotte.